buongiorno buongiorno carissimi siamo di nuovo qui a fare questo nuovo video oggi sapete è la, la vigilia della partita che, stavo, che stiamo aspettando insomma da un po di tempo che è quella della supercoppa italiana che si svolgerà a Riyadh a Dubai insomma laggiù allora oggi vabbè giornata del cazzo è uscito ho preso un po d'acqua però speriamo che almeno milanista bagnato milanista fortunato no come si suol dire però allora, prima però c'è da parlare, il like caprina attiva, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale, condividere se vi va, insomma spargere la voce nei commenti, ditemi cosa ne pensate di quello che starò per dire. Ok, allora, come ho detto, vediamo a vigilia, eh, domani sarà una partita, una delle punti clou di, questa, di questo 2023, eh, un obiettivo che era la Coppa Italia sfumato, oggi lo siamo fatti sfumare, o lo volevamo. Fumare. vabbè anche se sono altre cose eh, domani è domani è proprio secca è così o vinci o perdi e il fatto che sia una partitaccia una partita complicata già di per sé sono tutte complicate poi dal, dal, dal periodo che veniamo anche quello insomma vedi che sappiamo che la nostra squadra ha qualche difficoltà eh, però ecco domani soprattutto con il derby l'inter non è che se la stia passando meglio di noi eh, le ultime due partite di campionato hanno fatto le ultime tre via, perché da partire dal Napoli hanno fatto meglio anche se giocate così così Coppa sono passati noi invece abbiamo fatto i cazzoni ma questi sono stati i discorsi allora si parla tanto di mercato sputano nomi a casaccio, a destra a sinistra eh, di, di, di, di, di ogni nome eh, dietro angolo, ogni angolo c'è un nome di qualche giocatore che, che, che sicuramente non è vero eh, abbiamo visto una squadra come il Chelsea spendere c'è più di 120, 130 milioni per quello. Boh, vabbè, qui come fanno noi non. La differenza si vede, si vede, poi secondo me ci dovranno essere anche un po' più di regole, un po' più precise per tutti e giù eque però è così, si possono permettere di spendere, noi invece andiamo sempre a vedere l'occasione, a stare attenti ai bilanci. E purtroppo è così, è così. Proprietà o non proprietà non me ne frega un cazzo, non voglio mettere in mezzo le proprietà se ne spendono, se ne spendono. Quelle sono so cose che io mi esento non mi competono ovvio che un po' uno storce il naso però giustamente se ancora non è arrivato il momento poi vedremo come si evolverà se in caso in estate uno potrà fare delle valutazioni si eh, è fatto il nome anche di, di, di buffon 44 45 anni eh, io, ma non, non è vero niente non è vero niente hanno tirato fuori questo nome i giornalai per fare click per, per vendere notizie ma non è vero comunque è vero che siamo sulle orme da quello che stanno come notizia che siamo dietro a un altro paio di portieri. Ora, ecco la cosa che posso permettermi di dire: è che fa poca puttana se te hai difficoltà nel reparto offensivo, hai solo Giroud perché Ricky e Rebic, anche Rebic sembra rientrato, ma non ti danno quella, quella sicurezza di, di, di, di arrivare a fine anno integri perché sappiamo come fanno. So, so recidivi a infortuni e ricadute. E te ti trovi solo con le aule nella punta centrale, addirittura per giocare di De Kettler, che non lo è neanche lui. E lì uno si può storgere un po' il naso. Si storge il naso, giustamente, dici. Ma come? abbiamo carenza in altri reparti? Anche come il terzino sinistro, si è fatto male. Palloteria abbiamo solo Teo. Tocca far giocare giocare destra, che non è un sinistro, non è un mancino. Dici cazzo, e, e storci il naso, giustamente, perché non ho capito questi portieri che, che ci si fa. Boh, forse è una squadra di palla a volo, palla a mano, voli, non lo so, non lo so. Comunque. Allora, domani, domani è una partita complicata e secondo me secondo me, parte sarà l'atmosfera, io queste partite qui le avrei giocate tutte in Italia, ve lo dico sinceramente, perché in che senso ha non, non respirare l'atmosfera anche per gli stessi tifosi, eh, però purtroppo in Italia siamo in difficoltà economica, anche le istituzioni calcistiche più se le mangiano e hanno bisogno di 4, di, di raccattare qualche soldo per continuare a mangiarci. E allora andiamo a giocare dappertutto, le manderebbero sulla Luna nel lato oscuro a giocare, rimanderebbero su Marte, le manderebbero in culo al mondo pur di incassare qualche milioncino. Domani è una partita che secondo me si risolverà molto con uh, i cambi, i, le modifiche del mo dei moduli tattici a partita al corso. All'inizio sicuramente sarà una partita di studio, sarà secondo me eh, un, po', un po' bloccata per varie cose, e comunque abbiamo ragazzi, io, siamo un po' più un po me, me, abbiamo meno forma rispetto a loro ma noi possiamo abbiamo le qualità, abbiamo le, le doti che ci possono permettere di portarla a casa, poi se saranno più bravi complimenti, bravi se diciamo noi saranno anche, anche meriti nostri poi sono state le lamentele hanno già iniziato a piangere e questo mi fa incazzare perché hanno detto già che i milanisti hanno già iniziato a a scaldare eh, l'ambiente gli animi, ma quando poi è due giorni che rompono le scatole con maresca, come se dando la colpa che l'abbiamo scelto noi maresca. Noi, come lui, lui per noi è come orzato, è come non si può le vedere maresca. A parte vi parlo personalmente poi, uno è maresca, secondo voi andiamo a scegliere maresca. L'abbiamo scelto noi perché neanche voi lo volete, e allora dovete dare subito la colpa a qualcuno <ride> che, che l'accetta, vabbè, è normale. Già già fanno così, però eh, ci stanno le regole del gioco e <ride> a colpa da noi, brava, noi, siamo noi vabbè, vabbè, siamo noi che, che eh, scegliamo chi arbitrare, chi sta al bar. va bene così, convinti voi poi, comunque, eh, allora, io mi spero, spero vivamente di vedere un bel Milan un bel Milan non significa sul piano del gioco voglio vedere un Milan attento, con le palle che ci mette le palle in campo, le palle così due palle così, una squadra quadrata, corta, accorta e anche in fase offensiva insomma un po' più di spregiudicatezza perché non si senta male l'uomo, abbiamo sempre paura di fare dei giocati, quando andiamo a fare dei momenti in certi frangenti andiamo a farci la giocata quando, nel momento più, più inopportuno che non riescono. Ecco, eh, allora bisogna giocare con più semplicità, con la testa, viaggiare di testa, veloci, rapidi, meno tocchi a quel pallone e dai scaricarlo subito, fare movimenti, non aspettare il pallone, vero Rafa, vero Rafino mio, movimenti in contra no, poi non mi passano, non mi arriva un pallone mister, movimenti, movimenti, movimenti, velocità, negli spazi, gettarsi negli spazi, inserirsi e tutto il resto. Dietro, vi spero che dietro facciano una partita, si siano un po' tranquillizzati anche con l'arrivo di Kier, che calmi un po' le acque e e niente, e niente, e poi ragazzi va giocata, va giocata, se ne riparlerà al 90, 95, esimo 120, dipende dopo rigore, dipende dove arriva. Io possibilmente la vorrei chiudere prima, però sono partite che, so che non è scontato nulla e dobbiamo essere pronti a tutto e anche a soffrire. Dai, ci vediamo domani in live reaction ore 19.50 sul mio canale, qui sul mio canale YouTube, per della della Supercoppa, ok? Milan Inter-Real, Supercoppa Italiana 2023. Dai, fiducia, ragazzi, su, su, su. È un momento passeggero, è un passeggero questo momento. È un momento che viene passa. Intanto tocca a tutti, ok? Ciao, ragazzi.